Salve a tutti, ragazzi, guardato, benvenuti in questo nuovissimo video, canale da Team The Telos Principle episodio 8 sono tornato, appunto, dopo una settimana di inattività. Intanto sto cercando la via, ok, questa. Sono andato dopo una settimana di inattività, poiché eh, appunto, eh, il video di domenica non è uscito. Motivi, eh, semplicemente non ho avuto in ultimi tempi. Nel tempo, neanche la voglia Perché quel poco tempo che avevo Ho preferito non registrare Quindi è saltato l'episodio di domenica eh, Diciamo che mh, È successo Finisce lì Nel senso che il mio obiettivo non era appunto Sì, eh, il fatto è stato anche il poco tempo In queste settimane, ecco, tutto lì E non è, infatti non ho neanche riuscita a pre-registrarlo Riprendiamo Lisaedro Che Ben volentieri Ieri utilizzo per il nome banale. Ok, e... ok, devo ripristinare. Se c'è una roba che ho capito, è che prima ne prendo uno, poi ne prendo un altro. Ehi, Questo è stato proprio easy. È easy. Però io c'ero cascato nel trucchetto. Cioè, di finire dall'altra parte della recensione. Oddio, La strada di morte. C Come si chiama? Allora, lì vedo un fogliettino. Riprogramma il bambino, eh. Nome in codice Samsara. È terminato qui, logica, il tempo del programma è scaduto. Immagine memoria finale, ma io soltanto ero bloccato. Cosa avrei dovuto? Eh, lo vedo, lo vedo, le nuvole. Ah no, io vedo. Ok, sono impedito. No. Sì, sì, so, è una. È appunto una i. Non so leggere. Io vedo. Io vedo le nuvole. Eh, il problema di discendenza è sa Samsara Va bene Non è una bella cosa Allora qua abbiamo Quattro bellissime torrette Pronte a spararci Un coso lì che vuole implodere Che ci vuole fare implodere scusate Qualcosa arriva fino all'insegnamento E se io ti sposto allora, non posso salire portando un oggetto uh... Praticamente devo fare in modo che Cambi di direzione non so Sto ipotizzando Allora, io praticamente devo bloccare una torretta e qualcosa gli esplode si sì. ok iniziano i primi problemi <ride> come sempre cioè non, non si mette in dubbio mm. Mm. Come si può deviare Ah, fammi vedere la situazione Perché non ho ben... Cioè, sono andato a vedere il messaggio Ma non ho visto cosa devo fare E devo portare una scatola lì sopra Cioè, seriamente Inutile dire che se qua salto Mi, as... Mi asfaltano Questo uh... coso qua in mezzo Ha veramente rotto Bisogna usare l'esaedro per fare in modo che colpisca le torrette Ipotizzo Vieni qua No, adesso arrivo Allora, c'è cioè, un problema Allora... No eh. okay, che volevo tentare di cittare ma... Anche questo non è un buon modo di citare. La strada di... Ah, la strada di morte, oltretutto. A... Ok, così mi spari lo stesso, capito, scusa. Uh. Ah La scatola magica Tendenzialmente Quindi se io uh, Non lo so No Cazzo, allora, no, no, non voglio ripristinare. Stai zitto. Allora, questo va sopra. Questo, non lo so. Secondo me si sì, blocco le torrette un po' per volta. Mi asfaltano comunque. Scatola magica. E allora. Tendenzialmente quindi io lo blocco Ci metto sto coso sopra Ma non ci posso salire? Non è un bene E... Faved Cioè perché magari sono stupido io E eh, infatti il problema ora è raccoglierla Bisogna cercare di... Eh, il telefono che è suave. Ma ci, ci avete fatto l'abitudine immagino Bisogna cercare di fermarla, quindi, questo mm. cosa qua come si può portare di là? Mm. allora io metto la scatolettina qua sopra. No, perché mi spara quello Ehm... Eh. Mm. Uh. Sì Il problema è disattivare quelle torrette Che ancora non ho ben capito come fare Dammi la scatola No Ok no, non riesco a comprendere Ci metteremo le ore già capito Allora sto cosa blocca questo Io ci posso saltare Ma Già proprio non riesco Oddio penso di aver fatto una cazzata E po, po, po, po. Fa vedere un attimo Mm. Ah Grazie È stato più semplice del previsto um. Sì Fermati Al tempo dei tuoi avi Vi era chi non scelse il percorso della fede non devi temere i loro spettri. Temi solo di poter diventare come loro. Wow. Mi sono. cacato in mano. Evoluzione: una delle malintesi comuni sull'evoluzione qualche volta. Qualche volta certamente promossi da persone che dovrebbero eh, essere meglio informate È che esse è un processo attivo Qualche volta il termine evolvere viene applicato anche ad essere individui eh, Come se qualche forza invisibile li avesse spinto a cambiare imp improvvisamente Ma la verità è che gli individui non evolvono Sì E interruzione. Non evolvono Il termine evoluzione scrive un processo di lungo termine Che si può osservare in un'intesa in in un in un'intera popolazione nel tempo a causa di... Eh, robe scritte esempio è risposta a un pericolo esterno a una sfida esterna eh, Ci ho capito ben poco se un individuo per coincidenza ha una... sposta al mouse ha una qualità che gli consente di, eh, di affrontare quella sfida in modo più che efficace rispetto agli altri è più probabile che esso trasmetterà tali informazioni ai suoi discendenti quelle informazioni dà un vantaggio e nel corso del tempo... Del tempo loro diventano il modello dominante di quella specie Gli individui provano eh, nessuna significativa modifica genetica durante la loro vita Ma ognuno di loro fa parte dell'evoluzione della specie Quindi L'evoluzione Secondo The Taylor Springs Interessante Facciamo ancora direi un... Eh, no eh, Andiamo... Quel messaggio avevo già letto, avevo lasciato la pittura di questo gioco. C'è la pittura bianca, che non ho ancora ben capito a cosa possa funzionare. A cosa possa servire? Mm. Qua vabbè, suona tutto il tempo. Oh, Cos'è? Oh, um, Il problema, non tendo queste cose, non tendo a leggerle. A tutti appunto la roba del computer Perché è vero che servono con la storia Ma a volte sono eccessive c'è cioè, troppa roba da leggere Questo gioco a volte può diventare noioso Su una serie di youtube E qua finisco dopo domani Allora Via Diciamo cose che Possono funzionare E infatti non funziona No No Allora qua ci vorrà una vita ma ce la faremo No C'è qualcosa che non va ehm, Forse così No Bisogna fare in modo Che non si crei quella roba lì Che lo appena allora, questo qui Questo qui que Eh, ok inizio mm. Sto impazzendo Ok no, cioè, scherzavo tantissimo Hai sbloccato Una ventola Sembra la ventola del mio case No, siamo in Ehm. Cos'era Cos'era quel robo? Qua mi sembra che devo ancora trovare dei pezzi Sì La ventola, tendenzialmente E questo qua è il B, quindi sì Allora, l'1 l'abbiamo fatto tutto, andiamo nel 2 C'è anche già un pezzo rosso che lascia perdere quelli, no? Finiamo dopo domani Mm, altre nuove da, scri da, da leggere Magari faremo un episodio a parte In cui leggeremo solo e cercheremo di capire Perché la storia Giocarla così a tratti è abbastanza complicata Andiamo qui Lancio sulla luna Prendi il connettore Non c'è niente Questo è un... Una ventola ci ha azzeccato Posso volare Emozionante. Allora Il connettore deve essere la classica roba Allora come si faceva più? Ok così Ok così E non poi Quindi secondo me ci devo mettere il coso qui Ok abbiamo sbloccato la vento. Non basta ancora Secondo me però Se io faccio così Ah serve un meccanismo Ok ok ok Questa cosa qua Cosa che fa? Uh, cosa dovrebbe Cambiare? Ah tipo questo. Ok Allora Dov'è la ventola? Ventola? Vieni qui la ventola. Se ci metto un ro... Bo sopra sopra. Eh, perché tu non volere funzionare? Eh, ho capito. Servono un blocco. E con questa l'accendo. E sono un demente perché devo prima... Collegare dicendogli che questo cerca, e si cerca di collegarsi a questo, e va qua sopra. Io metto questo, e voilà! Più easy del previsto. No! No, perché toccando quello si dovrebbe spegnere, di fatto. Quindi, mh, direi che per questo episodio è tutto... Abbiamo sbloccato una parte fondamentale, un altro, un altro oggetto che possiamo utilizzare, che è appunto la venta. Interessante, interessante, perché adesso vuol dire che appunto gli enigmi diventeranno ancora più difficili. E direi che per questo video è tutto, ci sentiamo in un prossimo video. Vi ricordo di lasciare mi piace, o non mi piace appunto per apprezzare... Niente interruzione, fermi tutti. Continuo ad avere questi sogni, <ride> che si estendono per chilometri la terra dallo spazio tutta scura senza una sola luce per guidarmi a casa ma se qualcuno davvero venisse da un altro mondo a cosa assomiglierebbe la terra dallo spazio? un luogo selvaggio? desolato? non la penso così anche dopo migliaia di anni vedrebbero un mondo modellato dalla nostra mano in ogni aspetto del suo essere vedrebbero città e strade ponti Porti, e direbbero: Qui visse una razza di giganti, questi sogni mi spaventano, ma mi fanno anche ricordare che noi abbiamo costruito tutto questo. Ok, io direi che per questo episodio è tutto. E questa appunto era la capsula numero 4, se non erro, la no, numero. Dov'è che? Ah, Eccoli qui. Ok, era la numero 5 Bisogna trovarle tutte, col tempo lo, le troveremo E vi ricordo appunto, quindi Prima che mi interrompessi con quel coso Un'interruzione, e anche con sto coso eh, Non sono tutti i suoi bambini Sono il creatore, potrebbero completare Avete letto voi Ho letto io Ci siamo Finalmente L'episodio sta volgendo a termine Vi ricordo di lasciare mi piace o non mi piace Per apprezzare appunto questo video E appunto valutarlo e dirmi cosa ne pensate Vi ricordo di lasciare un bel commento Condividere il video Vi ricordo di seguirci su Facebook, Twitter Su Twitch TV Ogni tanto riusciamo a streamare qualche partita E niente Qua dato che da Team Ci vediamo ad un prossimo video Ciao a tutti